buongiorno e bentornati sul mio canale se siete nuovi vi do il benvenuto oggi vi faccio vedere passo a passo come applicare il mascara in modo da ottenere un effetto super drammatico e tridimensionale iniziamo subito ho realizzato questo look giusto un poco poco sobrio per andare a mostrarvi un'applicazione super drama del mascara. Io vado a utilizzare oggi il mascara waterproof di Dolomia, che devo dire per essere waterproof ha una consistenza veramente meravigliosa. Primo accorgimento, quando apro il mascara non faccio avanti e indietro perché così faccio entrare aria e mi si seccherà prima, ma se è nuovo semplicemente... Lo apro e avrà già il prodotto nell'applicatore se invece sta finendo posso fare questo lavoro qui di andare a prenderlo dalle pareti facendo questo movimento un po' rotatorio secondo trucchetto vado a pulire solo metà del mio applicatore in questo modo avrò una metà bella intesa di prodotto e l'altra più pulita questo perché Useremo prima la parte intrisa di prodotto per andare a creare intensità e volume e poi quella con poco prodotto per andare a districare e allungare le ciglia. Il movimento è molto importante. È utile tenere uno specchietto in basso in modo da vedersi mentre si guarda in basso così che non ci si sporca durante l'applicazione. Vado bene sotto le ciglia, faccio un movimento a zigzag per far sì che le ciglia entrino bene dentro l'applicatore e poi porto verso l'esterno come avete notato nel momento in cui porto verso l'esterno vado a ruotare l'applicatore verso fuori e l'occhio fa opposizione e si chiude, ve lo faccio rivedere Zigzag verso l'esterno e l'occhio fa opposizione e si chiude questo mi aiuterà tantissimo a curvare le ciglia a dare intensità ripeto finché non raggiungo lo spessore desiderato per la parte interna faccio la stessa cosa ma facendo molta attenzione a non sporcare finita questa parte vado a girare l'applicatore dal lato invece più pulito e vado a pettinare bene le ciglia ultima chicca è quella di andare con la puntina a modellare un po meglio le ciglia andare magari a correggere se c'è qualche zona che magari abbiamo preso poco parte inferiore um, vi dico giusto così eh, per informazione che se avete l'occhio particolarmente infossato può esservi utile iniziare dalle ciglia inferiori questo perché nel momento in cui si guarda verso l'alto per colorare le ciglia se l'occhio è un po' infossato le ciglia vanno a toccare la palpebra e non solo si rischia di sporcare il trucco, ma spesso tutto questo lavoro di incurvamento viene vanificato perché toccandolo poi plaf, si raddrizzano di nuovo. Nel mio caso non è così perché comunque guardando verso l'alto praticamente neanche mi toccano le ciglia. Sotto io vado a metterne un pochino, ovviamente stando un pochino più leggera rispetto alla parte superiore. Piccola chicca, a me piace con la puntina andare alla radice delle ciglia per andare a creare come dei punti un pochino più intensi non su tutta la lunghezza ma solo sulla radice senza però appesantire perché non andiamo a metterlo su tutto il fusto cosa ne dite? io direi che la differenza si vede come vi metto la mano così potete vedere il tipo di volume e di intensità raggiunto queste sono le mie ciglia naturali, vedete di qua ci sono ma sono bionde e si notano poco invece così, mamma mia Effetto super drammatico. La parte difficile arriva adesso, cioè fare l'occhio sinistro con la mano destra, perché bisogna fare questo movimento: tac, mettersi a incrocio così e fare lo stesso lavoro di prima. Le prime volte se non siete abituate a truccarvi, fa strano incrociare in questo modo, ma vedrete che già dopo due o tre volte vi sembrerà normale. Già più difficile se allo stesso tempo dovete tenere lo specchietto e quindi un po' così, però vabbè. Se lo specchietto è più piccolo, sicuramente è più facile ricordatevi di aprire bene le ciglia a ventaglio è importante che la parte esterna sia tirata e incurvata molto molto bene in direzione della tempia la parte centrale invece verso l'alto e la parte interna bella aperta quindi diciamo che possiamo dividere in tre sezioni la parte esterna, quella centrale e quella interna quindi comunque tre passate di mascara per avere un effetto bello a ventaglio vanno fatte per quanto ci siano adesso in commercio degli applicatori molto buoni, che quindi riescono magari ad abbracciare molto bene tutte le ciglia, però alla fine ogni occhio è diverso, ha una forma, una curvatura diversa, quindi è molto difficile trovare in commercio già uno scovolino che abbracci a 360 tutte le ciglia. Per la parte interna, siccome diventa un pochino difficile torcere il corso in questo modo, per l'occhio sinistro io mi trovo bene ad andare in verticale e fare questo lavoro qua quindi aprirle verso il naso e poi dal basso verso l'alto giro e le districo vedete con questa tecnica c'è cioè, mamma mia ciglione da paura questo è sicuramente un buon mascara però ricordatevi che è più importante la tecnica di applicazione che non il mascara ragazzi con questa tecnica ce la può fare chiunque, per un risultato di ciglione super drammatica non sarà più un problema, altro che ciglia finte e considerate che non abbiamo usato né il piegaciglie né il primer per le ciglia, cioè quei mascara chiari da mettere per inspessire, se usiamo anche quelli proprio effetto bambola assicurato. Piccola chicca è anche quella di tenere uno scovolino pulito per andare eventualmente a pettinare e togliere dei grumetti, a me piace andare un attimino a sistemare la parte sotto perché nella zona interna dell'occhio dove c'è meno trucco tende a vedersi se ci sono delle ciglia che si appiccicano o dei grumetti eccoci, questo è il risultato look spettacolare da bambola vi faccio vedere da vicino l'effetto finale ovviamente andare a fare tutto questo lavoro di incurvare pulire solo metà dello scovolino in modo da avere volume e poi districare bene le ciglia funziona se ho anche un trucco bello intenso sotto cioè se io fossi struccata e avessi queste ciglione così belle spesse e corpose sarebbe un pochino innaturale da vedere però quando vogliamo truccarci un po' di più avere delle ciglia belle spesse incurvate e colorate come con l'effetto che abbiamo ottenuto oggi ovviamente fa la differenza per la resa del make up Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi assolutamente sapere nei commenti se conoscevate un po' queste chicche, e queste tecniche e voglio sapere anche se le provate. Spero che il risultato vi piaccia e che abbiate trovato i miei consigli utili. Alla prossima, ciao!